Benvenuti ad un nuovo appuntamento con informazione fiscale, benvenuta a Rosi che è appunto redattrice di informazione fiscale e quest'oggi ci darà una mano eh, sul tema della giornata che è l'autodichiarazione degli aiuti di Stato. Benvenuta. Eh, grazie Tommaso e bentrovati e bentrovate tutte le lettrici e i lettori di informazione fiscale. Come abbiamo già detto il tema di questo approfondimento è l'autodichiarazione degli aiuti di Stato eh, una scadenza tra le tante all'interno del mese di giugno in particolare alla fine il 30 giugno dovrà essere eh, inviata entro questa data appunto eh, ma partiamo subito dalle basi in cosa consiste questo adempimento? E... È un adempimento comunicativo previsto dal primo decreto sostegni e reso operativo eh, dopo oltre un anno, dopo più di un anno, quindi le istruzioni per eh, rispettare questo adempimento sono arrivate molto tardi dalla, da parte dell'Agenzia delle Entrate e si chiede ai contribuenti, a tutti coloro che hanno ricevuto dei degli aiuti di Stato in diverse forme, quindi parliamo di contributi a fondo perduto, di bonus di agevolazioni di diverso tipo, di eh, fornire informazioni eh, in merito agli aiuti ricevuti all'amministrazione finanziaria per eh, monitorare il rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dal quadro temporaneo degli aiuti di Stato appunto. Questo adempimento ha in un certo senso creato eh, qualche dissapore eh, tra eh, i professionisti che poi si occupano eh, della gestione di questi adempimenti per i contribuenti e in particolare sono diversi i temi eh, su cui eh, vengono segnalate alcune eh, criticità. Eh, non c'è soltanto quello della scadenza che potrebbe sembrare eh, il primo che eh, si mette in evidenza, no? vengono evidenziati dei tempi eh, troppo stretti per questo adempimento, ma quali sono invece eh, gli altri aspetti che eh, hanno reso questo tema di attualità? Eh, sì, come dicevi tu Tommaso i temi sono diversi, i principali però eh, sono due e vengo al, al primo tema che porta poi alla notizia di oggi, cioè le associazioni di eh, commercialisti, diverse associazioni, diverse sigle e anche professionisti eh, in generale del territorio hanno eh, presentato ricorso per richiedere l'annullamento, ricorso al Tar del Lazio, per richiedere l'annullamento del provvedimento del 27 eh, aprile scorso con cui appunto l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di autodichiarazione e ha fornito le eh, istruzioni da seguire. Eh, questo ricorso nasce da una delle principali eh, criticità mh, che caratterizzano l'adempimento, la eh, mole di dati da fornire all'amministrazione finanziaria e la ridondanza, per certi versi, di queste informazioni richieste, perché eh, nella maggior parte dei casi è, è stata proprio la stessa agenzia delle entrate a eh, erogare o a riconoscere bonus e agevolazioni. Eh, è un tema, questo, della ridondanza eh, di grande rilevanza scusate il gioco di parole e attualità che si ripete mi viene da dire nel senso che lo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini l'anno scorso aveva affrontato il tema in merito a un altro adempimento eh, cioè si richiede capita spesso di richiedere ai contribuenti delle informazioni che apparentemente a quanto pare sarebbero già nelle mani dell'amministrazione finanziaria. Eh, in questo caso e come nel caso analizzato da Ruffini lo scorso anno, eh, mancano dei dettagli eh, rilevanti, utili per rispettare eh, delle, degli obblighi che abbiamo nei confronti della Unione Europea da cui poi derivano i fondi eh, dei, di aiuti di Stato insomma. Eh, questo è un grande tema ed è su questo tema eh, che mh, le associazioni di categoria si sono fatte sentire e hanno appunto eh, richiesto, eh, hanno presentato ricorso al TAR ma è un ricorso che poi eh, va in inserito in tutti i, i due mesi che ci lasciamo alle spalle di richieste continue appunto di proroga eh, per quanto riguarda la scadenza eh, della presentazione dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato perché proprio è questo l'altro nodo eh, cruciale eh, dopo un lungo, una lunga attesa l'Agenzia delle Entrate fissa proprio la scadenza del 30 giugno che è una data calda per il calendario fiscale e eh, soprattutto come sottolinea il comunicato stampa diffuso ieri dalle associazioni di categoria, ehm, gli aiuti eh, in, da inserire nel modello eh, sono proprio quelli fino al 30 giugno 2022 data di scadenza appunto eh, per procedere con l'invio. Sembra quindi non eh, questo termine, non lasciare tregua né ai professionisti né ai contribuenti. Come giustamente hai evidenziato eh, è proprio un termine che è situato insieme a tanti altri adempimenti che quindi creano comunque ulteriore difficoltà. Eh, il punto su queste novità è all'interno dell'articolo che abbiamo mostrato eh, poc'anzi eh, dal quale è possibile eh, scaricare il testo eh, del comunicato delle associazioni di categoria e eh, l'articolo ricostruisce anche tutte le le vicende e le ultime novità. Al momento la data di scadenza resta quella del 30 giugno in assenza dell'ufficialità di alcune proroga e eh, su questo tema continueremo a eh, tenervi eh, aggiornati. Grazie per aver seguito questo approfondimento, continuate a seguire il canale YouTube e eh, il sito informazionefiscale.it per rimanere aggiornati, aggiornati su questo e sugli altri temi. Grazie quindi a tutti voi che avete continuato a seguirci e grazie Rosi per questo contributo. Grazie. E al prossimo appuntamento. Arrivederci.